Mi chiamo Rosario, la mia esperienza con il caffè nasce 25 anni fa, eh, 25 anni fa che facevo però soltanto caffè, eh, la vera esperienza con il caffè nasce tre anni fa quando ho incontrato l'ingegner a Napoli, eh, l'ho incontrato forse al Sigep, non mi ricordo, eh, e da lì ho approfondito mano a mano il, il pensiero, la visione di, di fare un un caffè personalizzato, un caffè tostato a casa mia. Eh, quindi si può dire che nasco come caffettiere tre anni fa, non 25 anni fa. Eh, è una passione che è cresciuta, è cresciuta come un chicco di caffè. Eh, cosa posso dire? Posso dire che tutto il locale nasce dal, dal, dal chicco del caffè i colori l'arredamento e tutto nasce da questa nuova passione eh, prima toccavo un bottone e facevo il caffè eh, adesso non riesco a far, caffè, a far fare il caffè neanche ai miei collaboratori se prima eh, non gli do un minimo di, di formazione, un minimo di eh, un minimo di, di cuore diciamo nel caffè eh, a me piace che quando viene un cliente e gli chiedono questo caffè che marca è, che, che, che colore ha, da dove proviene, eh, possa come, come lo faccio io, eh, per che so ancora, c'è un mondo davanti, eh, possa anche i miei collaboratori poter divulgare il, il verbo del caffè, eh, perché è passione, è, è veramente una cosa, un'opportunità che grazie all'Ingegner Napoli abbiamo avuto. Oh, prima di, di conoscere l'Ingegner Napoli ho fatto le mie varie ricerche, però. Eh, non è che è arrivato l'Ingegner Napoli, e mi ha venduto la macchina, assolutamente. Eh, ho fatto le mie ricerche, ho visto le macchine e quelle dell'Ingegner Napoli erano la più costosa. E' <ride> veramente, ma non costosa così, molto più delle altre. Ho detto ci sarà un motivo. È questo è il primo, il primo che arriva e mi vuole vendere la macchina così costosa eh, però ho visto, ho visto le altre macchine, ho visto come lavoravano, ho visto il corpo, l'attrezzatura, l'ingegno li, che ci è messo nella macchina e senza battere il ho, ho preso ho preso questo strumento che mi ha portato a questo punto eh, mi ha portato ad amare il caffè, mi ha portato a a far capire ai miei clienti un nuovo tipo di caffè. Napoli mi diceva che anche se il caffè poteva essere il più brutto che c'era, lo trovavano solo qua brutto così, quindi alla fine vuole non vuoi era sempre qualcosa di particolare. Non ho mai fatto un caffè brutto però, è stato sempre un, un crescere e la cosa bella di potersi tostare il caffè.. Praticamente è quello di, di fare sempre un caffè diverso, è diventato un gioco, eh, non uso mai le stesse impostazioni, non uso mai le stesse tempistiche, non uso mai la stessa, eh, lo stesso grado di tostatura, quindi se il cliente viene oggi oppure viene domani troverà un altro gusto, perché noi giochiamo col caffè, una volta lo vogliamo più dolce, una volta lo vogliamo più... Più, più amaro, quindi una volta lo tostiamo di meno, lo tostiamo di più, mettiamo qualche grado in meno, mettiamo qualche grado in più e non cerco la miscela perfetta, non mi interessa, M -m mi interessa giocare col caffè e vedere cosa posso tirarne fuori far partecipare i miei clienti e, e cercare di fargli capire che il caffè anche in meridione non deve essere per forza gasolio. Eh, Può essere anche un caffè chiaro con un 90% di arabica, lo possiamo fare anche più scuro, sempre con 90% di arabica e abbiamo questo, questo potente mezzo tra le mani che grazie all'ingegner Napoli possiamo sfruttare al, al meglio. episodi in questi tre anni ne succedono quasi tutti i giorni, più che altro. episodi carini sono che quando faccio, io, io ho un locale in una statale, quindi e di passaggio quindi oltre ad avere la clientela fissa ho tantissime persone che, che passano dalla strada quindi vedo persone sempre nuove e spesso spessissimo mi ritrovo a fare il caffè il cliente X mi dice caffè buono veramente buono dove lo compri dove non lo compri che marca è che marca non è eh, e poi mi lascio un bigliettino, mi lascio un bigliettino che magari eh, è un torrefattore locale, quindi non ha intenzione di vendermi il caffè, non ha nessun terzi scopi e mi fa i complimenti per il caffè, eh, quindi più sincero di così diciamo che non ci possa essere una, un complimento, un'osservazione. Ma diversi, diversi, diversi torrefattori locali mi hanno, mi hanno fatto i complimenti ed è, ed è veramente simpatico questa cosa. Poi anche è anche bello perché anche la clientela sta cambiando, la clientela è alla ricerca di, di, di, di caffè buoni, comincia a capire la differenza tra arabica e robusta, comincia a capire la differenza eh, tra una schiuma compatta e una schiuma meno compatta ed è piacevole capirne di caffè per poter aprire un discorso, per poter aprire un, anche un dibattito se si vuole. Quando viene il cliente di fuori che vede l'insegnetta piccola fuori, che non logo, ma legge piccola torrefazione artigianale, rigira, si ferma, assaggia il caffè, e nasce la discussione, nasce la discussione perché magari lui a Torino, a Verona, a Siracusa eh, ha il suo caffè e comincia ad essere curioso. Ed è, ed è bello, bello poter, eh, poter far capire queste cose anche agli altri. Tra le domande che, eh, che mi sono fatto, anzi, tra le domande che mi sono scritto da fare all'ingegnere Napoli prima di acquistare la macchina, eh, avevo una pergamena, sono state 10-12 metri di pergamene eh, e, eh, bah, da abile venditore o, o e in ogni caso da, da sincero professionista eh, Ingegner Napoli mi ha detto ha risposto solo a una de, delle domande e mi ha convinto subito eh, praticamente mi diceva e la, la mia domanda primaria era perché un cliente si deve fermare da me dove fuori non esiste un'insegna eh, che possa essere nome qualsiasi, Illi, Lavazza, quelli che siano, perché deve fermarsi a me dove non c'ho un'insegna, dove non c'ho un logo studiato, dove non c'ho dietro dei, delle persone che lavorano nel marketing dell'immagine, sia nelle tazze, sia nei loghi, eccetera, eccetera. E gli ho fatto questa domanda, perché dovrebbero venire da me a prendere questo caffè? E lui mi ha detto semplicemente, se tu in una piazza ti fai il giro e vedi Motta, Alemagna, San Montane e poi vedi un'insegna sgangerato con le gelate artigianale dove te ne vai tu? perfetto, ho preso tutte le altre domande e le ho strappate eh, mi rifaccio all'altra domanda che è quella di, del, del vendere il mio brand, il mio, il mio caffè eh, a casa tra le altre domande c'era appunto uh, ma se tutti hanno le capsule che con 10 euro te, ti danno un vagone di capsule perché dovrebbero acquistare il, il mio caffè eppure sì c'è un, un mercato abbastanza pronto a, ad acquistare il caffè per la moca e, e me lo chiedono, me lo cercano sono contenti sono contenti eh, lo provano a casa lo provano nelle varie concentrazioni tra arabica e robusta io spesso consiglio due pacchettini uno tutta arabica e uno tutta robusta perché uno non deve decidere se la mattina vuole una carica maggiore di caffeina o la sera non vuole decidere di prendere un caffè con molta più arabica e meno robusta. Quindi spesso vendo non la concentrazione tra miscela arabica e robusta, ma sia arabica che robusta. E i clienti di fuori pure, i clienti di fuori vengono in ferie e mi chiedono il caffè, il caffè è da portare nelle proprie città ed è una bella, una bella esperienza, una, una cosa nuova. Non pensavo ci fosse questo mercato, è stata un'altra finestra nel panorama della vendita del caffè.